Anche a dire che io non ho eh, alcun ricordo personale, neanche di lettrice, nonostante l'età in realtà invece avrebbe potuto eh, farci incontrare, ma evidentemente io ero in tutte altre cose affaccettata quando ero adolescente, e, e all'inizio me ne sono anche un po' rammaricata, devo dire. Poi ho pensato che invece, meglio così, eh, ne ho fatto proprio una lettura d'archivio, come si fa mestiere la storica e riflettevo un po' appunto mentre ascoltavo eh, Tanta Grazia che è veramente interessantissimo eh, rispetto appunto a, al, ai passaggi di Anna del Bocco che sono in realtà eh, piuttosto peculiari evidentemente tutte le storie sono peculiari perché appunto proprio perché rari cioè evidentemente ognuna è arrivata in un modo tutto suo il giornalismo in questa fase. E, dunque, Anna Devo Puffino, lo dico un po' velocemente: eh, in realtà comincia a. Dunque Lei la si era laureata con Banfi in filosofia e eh, comincia in realtà a scrivere quando va a Parigi eh, con il suo marito Sergio Del Bo, e vanno che era. Quindi Gian Giacomo Pettrinelli è responsabile comunque, della biblioteca Petrinelli, quindi del primo nucleo, prima della biblioteca, <coughs> e va con uh, Delbo a Parigi a um, raccogliere il materiale della Biblioteca Peltrinelli. Da lì comincia a inviare uh, alcune corrispondenze per quella che si definisce la pagina della donna dell'unità. Ora questo meriterebbe uh, un capitolo a parte. Che su ci fosse, perché poi insomma era tutta quella fa, diciamo, quel nucleo dedicato a quella che allora si chiamava condizione della donna a singolare, eh, che era la ciruga ridurre una pluralità a una singolarità, ma su so, questo ha tutto un altro ragionamento. E quindi comincia a scrivere. In realtà, eh, io appunto in archivio nell'archivio dell'Unione ho trovato un suo. Che lei ha scritto eh, per un'occasione tipo questa. A un certo punto viene invitata eh, in Svizzera e scrive una lunghissima memoria sul suo mestiere, sulla eh? sua storia di giornalista, eh, che poi viene pubblicata ma molto, molto tagliata. Invece, in archivio, per fortuna, c'è eh, la sgobinatura: esattamente quello che ora prende. Cioè, registrato, poi viene sbobinato, poi lei fa dei tagli enormi, invece in archivio c'è tutto il racconto, bellissimo. Eh, ed è molto interessante eh, appunto questo il rapporto con la scrittura, perché lei dice una cosa che mi ha parecchio colpito devo dire, eh, era una classica ragazza che sapeva scrivere bene. Quello che poi si capisce è che di questo scrivere bene di fatto non si sapeva bene come farci. Nel senso che lei dice l'aspirazione della classica ragazza che si scrive nel verbo tra i primi anni, al, all'inizio del 50, è il romanzo, non c'è altra, diciamo, vero, non c'è altra stima. Infatti lei dice Mi fa piacere molto velocemente, dice che farne di questo talento, di questa capacità. La mia classica che poi per le donne fa sempre romanzo veniva praticata da molte con molta sfortuna in generale